Gesù pronuncia la parola tutte le volte che il suo sacro libro si apre. Pronunzia sempre la sua parola. La sua parola, il libro e la sua espressione è come se Egli da lì facesse scaturire se stesso come acqua per andare ad irrigare le anime, a rinfrescare, a refrigerare le anime, per di loro non temete. Abbiate la forza, abbiate il coraggio, siate costanti, affrontate i mali nel mio nome, ogni cosa è possibile, andate avanti, raggiungete la meta, alleluia, la vostra meta è il cielo, correte, andate nel mio nome. Gloria a Gesù, gloria a Gesù, fratelli, nel nome di Gesù siate sanati siate liberati nel nome di Gesù abbiate saggezza e prego che la saggezza venga nel nome di Gesù siate fedeli credete in ogni cosa alleluia l'amore l'amore non ha nessun timore nessuna paura l'amore crede ogni cosa e gloria a Dio certo le cose negative che stanno dall'altro lato non le crede ma tutto ciò che in Dio è creduto gloria a Gesù e se l'amore di Dio dimora in voi voi credete in tutto e ricevete dalla mano onnipotente del vostro Dio gloria a Gesù gloria a Gesù alleluia sono felice di potervi dire che Gesù è qua e in mezzo di noi e non per per quella grazia che uno come me reca, assolutamente, ma per tutto quello che egli stesso è. Amen. Buono, Amen. pietoso, Amen. misericordioso, Amen. lontalina, di grande benedità, perdonatore, salvatore, guaritore, allora rigeneratore, e tutto quello che voi volete, egli è. Egli è il Signore. Gloria a Gesù. E allora eccoci qua, fratello. Oh sì, avevo intenzione di leggere qualcosa. Ma che devo leggere? Ditemi che devo leggere. Il Signore ha parlato sin dall'inizio col fratello Luigi. Gloria a Gesù. Senti, disse l'uomo, non hai bisogno di venire. E poi il mio tetto non è degno di riceverti statele là Gesù solo pronuncia la parola ed è fatto ed è fatto gloria a Gesù allora come è stato detto a qualcuno alza dal letto si sì, sono sì, è venuto il bene la gloria di Dio gloria a Gesù in tantissimi casi funziona fratelli! la parola di Dio funziona è e potente e miracolosa soltanto aprite le porte aprite le porte è parola di Dio gloria a Gesù e quando si riceve quella parola si riceve Gesù perché Gesù è la parola abbiamo creduto abbiamo creduto abbiamo creduto abbiamo creduto gloria a Gesù che l'eterno trovi spazio e compia l'opera sua in ognuno dei suoi figlioli. Amen.